Eh, sì, questo tema della bellezza mi ha messo un po' in difficoltà perché avendo scritto un libro sulle eretiche, beh, normalmente se uno pensa alle eretiche non pensa a delle belle donne, no? La gente pensa alle streghe, che sono tutt'altro che belle, infatti anche nella copertina del libro, no? Cioè, sì, sopra c'è una donna sua dente, ma la, la, la strega che sembra un po' la Befana, eh, che è proprio una persona non proprio bella. E, eh, sì, sì. eh, non per ricordarmi che cosa ho scritto che cosa... Eh, è giusto Beh, allora io comunque ehm, appunto eh, questa è l'occasione, il libro alla fine ne parlerò però mi ha un po' incuriosito in questo tema della bellezza perché io ci ho dovuto riflettere no? su come presentarvi questo, que questo, questa parola così ambigua e proprio cominciamo da, dalla Bibbia, già che io poi mi interesso di, di donne e mi interesso di come le donne sono state narrate sia nel testo sacro che nella tradizione cristiana. Ebbene, eh, la bellezza perché Dio è un termine ambiguo e nel testo sacro eh, c'è questa ambiguità? No, intanto già la creazione, no? Tutto è bello quando <ride> c'è la narrazione di questa creazione dal nulla di Dio, dove viene sempre sottolineato la bontà e la bellezza di questa creazione. Quindi diciamo è un messaggio positivo che viene dato, no? Eh, siamo stati creati in un contesto di bellezza, non di guerra, non di caos, ma di bellezza e di bontà e la narrazione della creazione di Eva, uno non c'è scritto che Eva era bella ma evidentemente doveva essere bella no? se c'è quell'espressione di Adamo, dice ah osso delle mie ossa, carne la mia carne se era brutta, avrebbe detto oh, mamma mia chi è questa qua? allora siccome non è detto mamma mia quanto è chi è? significa che doveva essere bella però Eva come viene presentata? Viene presentata come colè che seduce, come colè che quindi seduce Adamo facendolo cadere nel peccato, no? E questo tema della bellezza come seduzione che fa cadere l'uomo, l'uomo che poi è fragile davanti alla seduzione femminile, troveremo proprio un percorso che attraversa tutta la cristianità, che penalizza molto le donne il corpo delle donne e vedremo perché. Um, ancora si parla di bellezza nel testo sacro a proposito delle mogli dei patriarchi no? eh, Sara, la moglie di Abramo si dice che è bella e, e Abramo ha preoccupato di questa bellezza non so se vi ricordate questo passaggio quando va in Egitto e eh, dice beh il faraone vedendo che Sara è bella eh, se la vorrà prendere nel suo harem e se, se, se sa che io sono il marito mi ammazza e allora la presento come mia sorella quindi un po' vile eh, questo Abramo e infatti Sara viene presa perché era molto bella nell'Arem però dice il testo sacro, interviene Dio la, la, la, la, la Libra perché la, la salvezza deve passare attraverso Sara però Abramo non ci fa una bella figura no? perché eh, la bellezza della donna la, la vede come un pericolo per lui e così pure Rebecca, no? Rachele sono presentate come belle. Rachele, se vi ricordate, no? c'è la sorella Lia che è brutta, in questo caso è la bella e la brutta, però la brutta è fertile. È Benedetta da Dio e da molti figli. Rachele, che invece è molto bella, piange perché non, può avere, non riesce ad avere figli. No? Quindi c'è cioè, in qualche maniera già qui si intravede il rovesciamento del criterio di bellezza. Che cos'è bello? Quello che appare o qualcosa di diverso? No? Ecco allora, diciamo, ci sono, incominciano ad esserci gli elementi, quindi le donne eh, belle, che sono anche un oggetto di desiderio degli uomini, che sono ehm, però seducenti, e ci sono due testi importantissimi nel testo sacro, che sono dedicati a due donne, Giuditta ed Esther. E Giuditta ed Esther rappresentano proprio la, il significato della bellezza, che però ehm, è un elemento effimero, no? perché la bellezza è un elemento effimero, esteriore, però può essere usato dalle donne, eh, non ehm, in una chiave negativa... Uh, come no? è stata attribuita ad Eva che seduce per far cadere l'uomo nel peccato, ma là in quel, in, nel caso di Esther e Giuditta è una, una bellezza che viene usata per salvare il popolo dallo sterminio. Ora, vi, vi, vi, alcuni passaggi vi, vi, vi, vi richiamo alla mente perché non è detto che poi tutti quanti voi vi ricordiate questi testi sacri, no? Ester, vi ricordate la storia di Ester? Allora, Ester è un libro sapienziale, cioè non è un racconto storico, fa eh? parte dei libri eh, sapienziali, significa che ha un, un, con una cornice storica, ma il significato eh, un, un, è un significato appunto di sapienza perché vuole comunicare un messaggio. Allora che viene rappresentato il grande potere, il potere di Assuero e c'è un'esagerazione un nel descrivere questo potere, no? una smargiassata si direbbe, questa, questa festa che viene fatta per giorni interi dove si mangia, si, si, si balla, quindi c'è una grande eh, proprio sottolineatura di un potere diciamo, eh, esagerato, che Assuero rappresenta. E alla fine di questa, di questa grande festa chiama la moglie Basti, che è molto bella, e vuole che sia presentata, no? Alla, perché possa essere vista, perché è un oggetto. Basti, è sua moglie, quindi vuole che vi, tutti guardino la sua bellezza. Basti si rifiuta, non si presenta, non vuole essere un oggetto di desiderio un oggetto esposto allora c'è il panico a corte dice che una donna che si oppone al marito in questo caso al, al re e allora tutti quanti dicono la sua era assolutamente bisogna fare qualcosa altrimenti poi tutte le donne si, si ribellano al, al proprio marito e quindi viene mandata via Vasti Vasti viene proprio uh, esp espulsa dal, dalla corte proprio per dare un segno alle donne che non possono ribellarsi agli uomini. Però bisogna fare una, una, una specie di concorso di bellezza perché ora il re ha bisogno di una donna che deve essere bella. A questa specie di concorso di bellezza dei tempi si, pre si viene presentata Esther, che è un'ebrea che non si sa che è ebrea è nascosta la sua... perché eh, diciamo siccome gli ebrei eh, erano in terra straniera, nascondevano la loro identità. E lo zio Mardocheo fa in modo che lei, che, che è bella, venga diciamo, eh, preparata e, e partecipi a questa selezione. Quindi anche lo zio no, usa il corpo di questa, di questa nipote perché faccia carriera e, e viene scelta Ester, appunto dal, dal re Assuero, e diventa regina. Quindi ci troviamo proprio nel, no, nella, diciamo, nella tipologia classica di, di una bellezza, oggetto, eh, oggetto di desiderio e di possesso da parte degli uomini. Però che cosa succede? Facendola breve perché la storia è molto lunga e intricata. Che eh, Esther viene a sapere che il re vuole sterminare il popolo ebraico perché c'è un, un suo uh, consigliere che lo, lo spinge in questo senso. E cosa, quindi deve fare qualcosa perché non ci sia, deve salvare il popolo. E allora utilizza la sua bellezza perché il re l'ascolti, perché il re capisca l'inganno e perché appunto intervenga affinché il popolo non venga sterminato, infatti così accade. Quindi a differenza di Vasti che si oppone al re per non farsi per diciamo una un'opposizione diretta, eh, Ester usa una strategia di, di in qualche maniera come dire di eh, una strategia affinché il re non si senta umiliato eh, nelle sue, nella sua persona ma venga in qualche maniera condotto attraverso appunto anche la, la debolezza che lui rappresenta perché il potere viene rappresentato in questo testo sacro come fragile eh, davanti alla bellezza e alla dolcezza di questa donna capisce il suo errore e salva il popolo dallo sterminio la stessa cosa, vi ricordate di Giuditta? Giuditta è un racconto forse che conoscete meglio. Giuditta che cosa fa? Uccide Oloferne, no? che, che stava assediando la città ed era destinata alla distruzione della città. E lei che è molto bella va appunto a sedurre e approfitta della sua bellezza e approfitta della fragilità dell'uomo davanti alla sua bellezza per poterlo uh, uccidere. Ecco quindi una bellezza eh, potente quella delle donne che può sedurre eh, che però può anche salvare nella misura in cui viene eh, utilizzata eh, nel caso di questi testi sacri per la salvezza del popolo poi c'è un testo che è ancora più, diciamo, rappresentativo di, questa, di, questa, di questo concetto, che è il Cantico dei Cantici. Voi sapete che il Cantico dei Cantici è un po' una risposta a Genesi, perché anche qui in un giardino, però, in questo del Cantico dei Cantici non c'è un conflitto tra uomini e donne, c'è invece l'amore reciproco, no? tra, ed è il, lui che si rispecchia in lei, diversamente da Genesi, e quindi l'esaltazione della bellezza fisica, dell'erotismo eh, del corpo femminile, che è non più oggetto di desiderio, di seduzione, ma invece è l'oggetto dell'amore, Corrisposto, e quindi è una grande esaltazione dell'amore reciproco tra l'uomo e la donna e del corpo maschile e femminile che non rappresentano più la, diciamo, la, la decadenza o il, o il peccato, il conflitto, ma invece sono l'espressione di un amore eh, donato. Ehm, un altro elemento: ehm, l'altro elemento che noi troviamo diciamo nel Nuovo Testamento e che attraversa la cristianità e anche qui diciamo eh, mi soffermo solo su una figura perché è una figura che è stata interpretata in maniera in maniera sbagliata generando molti equivoci Maddalena Maria Maddalena se io chiedo chi è la Maddalena voi mi rispondete eh? La prostituta, perché eh, vi ricordate anche i quadri, no? Vi ricordate i quadri, nel, prima del peccato, seducente, con gli abiti del, del, del lusso, no? e poi dopo la conversione, masciata, con gli stracci, con il teschio, quindi per far capire come quella bellezza era eh, appunto effimera ed era una bellezza legata alla lussuria, perché era prostituta e invece poi dopo è la, la, la, la rappresentazione della penitenza e quindi pensate alla Maddalena di, di Botticelli vi ricordate tutta eh, smunta con i capelli lunghi e tutta appunto emaciata ora c'è un problema esegetico che Maddalena non è una prostituta cioè nel, nel, nei Vangeli non si dice mai che Maddalena fosse una prostituta. C'è stato un grande equivoco, un equivoco eh, dovuto a una cattiva interpretazione di, da parte di Alberto Magno che confonde le tre donne del Vangelo, Maria Maddalena, Maria di Betania e l'anonima prostituta. Siccome ci sono degli elementi, diciamo, simili, lui pensa che queste tre figure siano un'unica donna la Maddalena e quindi comincia una tradizione di Maddalena prostituta che poi si penta dell'incontro con Gesù e poi viene, eh, viene redenta che eh, ha tutto un percorso che si, che si afferma nel cristianesimo quindi indirizzando la, la riflessione, il pensiero, la spiritualità eh, verso una considerazione del corpo femminile che qui è oggetto di, eh, sensuale, oggetto di desiderio è, è, che, che, che porta appunto alla perdizione che è in qualche maniera da cancellare perché bisogna invece fare una vita di penitenza ora capite bene che maddalena nei vangeli è la discepola di gesù è l'apostola di gesù è l'apostolo degli apostoli cioè la fede cristiana poggia sulla testimonianza di maddalena che è la prima che annuncia che gesù è risorto, inviata da gesù ai, agli apostoli ora Penso che ci sia una bella differenza nel dire che Maddalena è apostola o nel dire che Maddalena è prostituta. E, evidentemente no. Per com'è che ha avuto tanto successo questa idea di Maddalena prostituta in qualche, che nasconde il suo ruolo di discepolo e di apostola? E' è, è convenuto. È convenuto pensare che questa donna no, fosse l'emblema no, della conversione, quindi tutte le narrazioni che sono nate, eh, che eh, Marta di Betania eh, cercava di convincere quella sorella che, che ormai andava nei prostiboli a pentirsi, la fa incontrare con Gesù, lei non ci vuole andare, poi ci va e si pente, si strappa, cioè c'è tutta poi una leggenda, no? una narrazione, che attraverso i secoli che fa parte della predicazione dell'iconografia eh, delle prediche no? che ancora oggi ci sentiamo e quindi eh, vedete come si distorce un'immagine una figura per evidenziare evidentemente anche un concetto di donna un concetto di corpo un concetto di sessualità anche di eroticità ora la bellezza quindi come, che cos'è? È, è esteriore, non è esteriore? Eh, a me ha colpito sempre molto eh, un racconto della, del, degli atti degli, dei martiri. Lo sapete che nei, nei, primi nei primi tempi i cristiani venivano martirizzati e abbiamo delle narrazioni di questi martiri. E c'è una narrazione che è il martirio di Blandina. Blandina, a Lione, quindi in Francia, è una vecchia... Schiava, quindi donna, credo che non ci sia niente di peggio per il mondo classico: donna schiava e anziana quindi completamente fuori dei canoni della bellezza. Non è la fanciullina vergine, eh, no, appunto, eh, che va incontro alla morte, è libera, ma invece una schiava anziana. E che cosa dice la geografo che Prende nota del martirio. Dice che vedendo lei sulla, sul palo, perché viene messa su un palo, tutti quanti vedevano in lei Gesù in croce. Ah! Allora l'immagine di Gesù non è legata alla figura maschile, no? Lo sapete, il clero deve essere perché dovete chiamare e che cosa è legata? cioè vedevano Gesù in una donna anziana, schiava, vecchia perché la testimonianza di fede che rimanda al, a Gesù che salva allora ecco, invertire il, il concetto di bellezza la bellezza non è qualcosa di esteriore la bellezza è data dalla coerenza del mio essere seguace di Cristo. Il mio essere seguace di Cristo, il mio essere testimone della salvezza che viene, è data, eh, appunto, è, la, è, è il segno di una bellezza, di una bontà, di una bellezza che è entrata nel mondo. È quella che bisogna, bisogna guardare, non l'aspetto esteriore. Allora, ecco che c'è, in qualche maniera, un copavolgimento, del concetto di bello, che deve essere visto nella interiorità delle persone e nella testimonianza che danno, perché attraverso di que quella che noi cogliamo Gesù. Beh, un po in fondo è quello che fa Francesco d'Assisi. Cosa fa Francesco d'Assisi se non abbracciare il lebroso? abbracciare il povero ma il povero quello che noi ci scanziamo il, il sporco eh, disadattato oppure quello che no, farà Teresa, eh, madre Teresa di Calcutta no? quando parla che lei va incontro a quello che sta morendo cioè al più derelitto dei relitti. c'è cioè qualcosa anche di ripugnante c'è cioè tutta la descrizione no? di santi di, eh, di, di questi eh, persone che vogliono essere discepoli di Gesù, che abbracciano quello che a noi sembra brutto, orrendo, eh, disdiscevole, eh, obrobrioso, perché è attraverso invece quell'abbraccio che loro vedono il vero volto di Cristo, perché anche qui che cos'è la bruttezza o la bellezza? No? E vedete come si capovolgono i criteri: il criterio dell'esteriorità o il criterio invece di una bellezza che è data dall'amore condiviso. Quello diventa il criterio. Per giudicare bella un'azione, bella un, un comportamento, bella una persona che nella capacità che ha di amare e di condividere, rimanda all'amore più grande che è l'amore di Dio, che è il bello è il buono per eccellenza. No? Allora ecco, vedete come ci sono poi i capovolgimenti della storia. Eh, venendo a, eh, a due donne di cui io parlo in questo libro perché io poi parlo delle eretiche no? allora è chiaro che qui le eretiche di cui io parlo eh, sono donne che sono state considerate eh, minacciose, pericolose da parte dell'istituzione e, e per questo sono state messe a tacere o con la morte o con l'incarcerazione o con l'oblio. Ci sono tanti modi per cancellare la memoria, eh, sono tante le strategie. E voi sapete anche che nessuno dice: Io sono eretico, io sono eretica. Il, la, è l'istituzione che no? eh, dice, ehm, che pensa di possedere la verità e l'ortodossia che definisce chi non, non segue la propria eh, criterio di verità di Ossia come eretico. Ma ogni eretico pensa invece di essere un discepolo di quel Gesù al quale si appella, ritiene di fare una scelta, di interpretare il testo sacro in un certo modo e di proporlo alla chiesa eh, e invece l'istituzione non, non riconosce quella proposta e la giudica pericolosa, quindi si crea un conflitto tra il potere e la persona o i gruppi che ritengono invece di, eh, di eh, proporre un'altra possibilità interpretativa il termine eresia infatti originariamente non ha un'accezione negativa significa scelta è una scelta e al tempo di Gesù per esempio Gesù non viene mai giudicato, considerato eretico, ci sono tanti gruppi che fanno delle scelte e che propongono delle interpretazioni. Queste scelte appunto poi vengono considerate negative nel momento in cui il cristianesimo si allontana dalla matrice ebraica, diventa religione, diventa religione dell'impero sposando i criteri dell'impero e quindi si dà un assetto di verità e di norme per cui eh, interviene in maniera anche violenta eh, nei confronti di chi non rientra in questi canoni. E le donne, insieme con gli uomini, che non condividono tutte queste scelte o propongono alcune cose, eh, diciamo pagano poi questa loro libertà appunto in una maniera che viene, diciamo, che in qualche maniera io racconto perché c'è un filo che le unisce tutte queste donne, in quanto pongono delle domande, eh, il problema è le risposte che ricevono. Allora io faccio due esempi che in qualche maniera eh, si, si collegano a questo discorso della bellezza di cui stavo parlando, no? Perché... È chiaro che ognuno cerca una strada di bellezza, perché è la strada della verità, è la strada della liberazione, è la strada della salvezza, coincidono poi questi, questi termini. Però mi soffermo su due figure di cui io parlo. Una è Margherita Porete, oggi viene molto studiata Margherita Porete, ci troviamo nel 1300 in Francia e fa parte delle Beghine. Chi sono le Beghine? Sono queste donne che decidono di non entrare in monastero. Voi sapete che nell'antichità, nell'età moderna, ma anche nel Medioevo, le donne o si dovevano sposare o entravano in monastero. Una via di mezzo non era consentita. Ebbene, queste donne decidono di non sposarsi e di non entrare in monastero. Vivono intanto del loro lavoro. Infatti, se voi andate a Bruges, per esempio, che è un vecchio beguinage, Trovate i merletti, no? Perché queste donne sono famose per i merletti. Allora, lavorano, quelli si guadagnano da vivere. Eh, fanno opere di assistenza, in genere vanno negli ospedali, quindi hanno una, una, una dimensione di cura nei confronti degli altri, verso i poveri. Vivono in povertà, siamo 1200, 1200, 1300, cioè nel momento in cui la Chiesa è nel massimo del suo potere la riforma gregoriana e il potere della chiesa che si contrappone al potere dell'impero. Queste donne scelgono la povertà di vivere del loro lavoro, di leggere il Vangelo. Tra di loro ci sono anche delle magistre che predicano. Capite che? Eh, infatti vengono... Per, insomma, ci sono molti interventi per cercare di contenere. Vengono chiamate le teologesse e poi scrivono. Scrivono nella lingua madre, non scrivono in latino, che è la lingua paterna, ma la lingua materna. Scrivono il francese antico, scrivono nell'olandese antico e comincia la, la scrittura femminile con anche delle immagini nuove, perché la lingua esprime anche no, dei de contenuti nuovi, importanti, un modo diverso di narrare Dio anche, vengono anche loro perseguitate, no? e per fortuna noi troviamo diversi scritti, cioè abbiamo delle poesie molto belle, proposte di bellezza di Adevish, che parla di questo Dio signore amore, perché nel olandese antico, nel francese antico, amore al femminile, e quindi quando Dio è amore, loro la diciamo, la, la, la, la scrivono nei termini femminili, la signora amore, perché amore è femminile. Quindi è anche il linguaggio su Dio che cambia, no? E allora Margherita Porete che fa parte di questo movimento, che diciamo 200 anni attraversa l'Europa del, delle Beghine, scrive un libro, Lo specchio delle anime semplici, viene messa al rogo, lei è il libro, il libro poi si salva nel senso che alcuni codici girano anonimi per l'Europa e nel, agli inizi del Novecento viene poi trovata da una studiosa, Romana Guarnieri, che la scopre e la pubblica. Ebbene, che diceva di così tremendo questo libro? Che cos'è questo? È una, un percorso di amore verso Dio, una ricerca di un contatto diretto con Dio attraverso uh, una, una, una ricerca di bellezza, di unione con Dio, che quel, solo quell'unione può essere lo, il momento del ritrovarsi, dello specchiarsi in una condizione eh, alta. Lei cosa dice esattamente? Dice che ci sono due chiese, c'è cioè la chiesa piccola, che è la chiesa che noi conosciamo, dei sacramenti, dei ministeri, delle regole, dice va bene. E lei accetta che ci sia questa chiesa ma ce n'è un'altra la grande chiesa che è la chiesa delle anime semplici, cioè di coloro che vogliono avere un rapporto diretto con questo dio perché vogliono avere un rapporto diretto con dio perché è un rapporto d'amore è un rapporto che consente di specchiarsi in dio di unirsi un dio e di trovare in questo incontro con dio una, una unità e una uh, possibilità di vivere in pienezza, appunto, la bontà e la bellezza di Dio. E perché viene messa a rogo una cosa del genere? Perché si mette in discussione che cosa? La mediazione della Chiesa. Cioè, eh, significa, allora non è più necessario il ministero, il clero, che... No? Eh, ha il potere di legare e sciogliere no? e in qualche maniera mettere in discussione l'istituzione per questo lei è giudicata pericolosa le chiedo di, di, di, di rinnegare quello che scrive lei dice no, io non devo rinnegare si poteva salvare se rinnegava non vuole rinnegare, viene messa al rogo. e allora ecco, perché quando io dicevo che l'eretica eh, Uh, è, un, è in qualche maniera una proposta anche di lettura del Vangelo qual è il richiamo evangelico che, di Margherita Porete e di questo movimento che si chiama Movimento del Libero Spirito lo dico, dice la parola, Libero Spirito e Giovanni, il dialogo tra Gesù e la Samaritana vi ricordate in questo dialogo tra Gesù e la Samaritana che succede? Gesù incontra questa donna, le parla al pozzo non era consentito a un uomo parlare a una donna per la strada, un rabbi, lui parla. Oltretutto questa donna è una samaritana, quindi considerata una, una scismatica dagli ebrei. E questa donna, che è samaritana... Ehm, Uh, c'è un tempio il tempio sul garizim perché i samaritani erano separati se non si erano separati dai giudei avevano costruito un altro tempio quindi c'è il tempio sul garizim e il tempio di gerusalemme Ebbene, dice questa donna ma signore ma dove dobbiamo adora adorare Dio? A sul garizim o a gerusalemme e qual è la risposta di gesù nel vangelo di giovanni dice né sul garizim né a gerusalemme ma in spirito è verità cioè non è più il tempio il luogo di incontro, ma è Dio che viene incontro agli uomini, è Dio che viene incontro alle persone per avere un rapporto d'amore diretto è questo elemento questa pagina che crea tutto un movimento questo movimento di libero spirito di persone che allora dicono c'è una strada una strada d'amore che mi conduce a Dio ed è quella che noi dobbiamo percorrere tutta la mistica in fondo è questo cos'è la mistica? pensate anche a Teresa Davila se no? cioè, non un cercare di entrare nella interiorità più profonda di se stessi per avere questo contatto questa cogliere la bellezza di questo incontro eh, e questo è un percorso che appunto diciamo, la, la mistica conosce molto bene e che viene giudicata ortodossa o eretica, questa, questa corrente a seconda se le persone accettano di sottomettersi all'istituzione chiesa oppure a persone che dicono no eh, la, il rapporto con Dio è superiore all'istituzione questo diciamo perciò in qualche maniera è un gioco di potere quello che si crea l'altro esempio che vi vuol, di cui vi volevo parlare ah, è quello di, Blandina, no, di Guglielma, Guglielma da Milano anche qui ci troviamo eh, in pieno medioevo Coielma da Milano, era una... siamo a Milano, <ride> questa donna viene, muore in odore di santità. Cioè lei ehm, nella Abbazia di, di Pietravalle eh, si crea proprio tutto un gruppo di persone fedeli che vanno in processione alla sua tomba ehm, dove, perché lei viene considerata proprio una di quelle sante vive, di quelle sante che in vita hanno, hanno manifestato un rigore di vita, un'esemplarità un di vita che richiama tante persone che in, lo, che in lei vedono appunto un modello da imitare e quindi una santa da venerare cosa succede però dopo che lei è morta che alcuni discepoli pensano elaborano questa dottrina cioè dice ma in qualche maniera questa Guglielma non è morta lei è l'incarnazione dello Spirito Santo e verrà, nel, verrà a fondare una chiesa tutta femminile dove ci sarà un papa donna e Maifreda, che è questa discepola dice io sono quella che sarò investita di questo ruolo diventerò eh, papessa di questa nuova chiesa allora chiaramente il processo sono stati uccisi loro eh, e anche le osta della povera Guglielma sono state prese e bruciate e che cosa rappresenta questa eresia secondo voi? perché guardate l'eresia per quanto possa sembrare un po' balon esprime un disagio esprime una domanda un... qual è la domanda? Che, che, che, che cosa vuol dire? vuol dire che in una chiesa maschile gerarchicamente maschile visibilmente maschile di un dio padre che si incarna in un figlio maschio ma le donne sono salvate? questa è la domanda ma c'è salvezza per le donne? il corpo femminile è salvato o è oggetto e invece è un elemento di disprezzo non è una domanda um, banale voi sapete che eh, nella teologia Dio non è né maschio né femmina va bene? ma noi ne dobbiamo parlare perché usiamo il linguaggio umano e allora dice San Tommaso: no? Dice quindi dobbiamo usare per, per analogia: dobbiamo usare, no? Anche Gesù usa dei termini, il pastore, non so, il re, no? E sono delle immagini, delle metafore. Però dice San Tommaso: dice sì, però quando parliamo di Dio è vero che dobbiamo usare delle metafore, ma dobbiamo usare però delle metafore che richiamino al sesso eminente: qual è il sesso eminente? Il maschile. Dobbiamo parlare di Dio in termini maschili perché è, è un senso preeminente, la donna è un maschio mancato, è l'antropologia di Aristotele che eh, tra San Tommaso Riprende. quindi non possiamo attribuire a Dio il femminile con le sue caratteristiche la sensibilità, la dolcezza, il pianto, la fragilità no, invece tutti gli elementi maschili vanno attribuiti a Dio per questo noi di Dio parliamo in termini maschili anche oggi no? nei film, sarebbe cioè, ridicolo sentire Dio con la, con la voce di donna questo significa e poi pensate a tutta la trattatistica che parla negativamente della sessualità dell'erotismo del corpo anche del corpo di donna e, il, il decontentus mundi se avete mai sentito parlare di questo, di questo testo de contentus mundi il disprezzo del mondo di innocenzo del papa innocenzo che dice il corpo umano che mi sete, il corpo femminile l'utero c'è cioè come qualcosa di disgustoso di abominevole cioè c'è tutta una, una tradizione eh, negativa sul corpo femminile allora ecco la necessità di dire ma anche la donna la donna deve essere salvata anche eh, diciamo e deve essere visibilmente salvata deve essere ehm, anche ehm, resa visibilmente in una chiesa la chiesa non può essere soltanto gerarchicamente maschile e pensare che il corpo della donna non sia degno di una, di una rappresentazione di Dio allora noi abbiamo tutto un filone che poi attraversa il cristianesimo di recupero della bellezza del femminile del recupero cioè di una di, una, di un femminile che non può essere visto come elemento di seduzione e quindi come elemento negativo, ma di una bellezza che indica che pu si può parlare di Dio anche in chiave femminile. D'altra parte non solo nell'Antico Testamento, quando si parla di Dio, si, eh, si usano diverse immagini. Si usa l'immagine del vento, del fuoco, eh, la ruach, no, lo spirito è femminile in, in, in ebraico, oppure la sapienza. Gesù, Dio è come la sapienza, questa signora che chiama banchetto. Cioè lo stesso Antico Testamento utilizza una varietà di immagini. Ma lo stesso Gesù, quando parla di Dio, usa delle immagini che prende dalla vita quotidiana e se vi ricordate le tre parabole della misericordia al capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca, come dice Dio è come un pastore che cerca la pecora quando si perde, no? la va a cercare e quando la trova fa una grande festa. Dio è come una donna che quando se perde una moneta... La cerca in casa e quando la trova fa una grande festa. Dio è come un padre misericordioso, cioè il padre che accoglie il figlio che si perde e questo padre non è un padre paterno, ma è un padre misericordioso e voi sapete che la misericordia in ebraico ha la stessa radice di utero un padre con l'utero. No? Dio nasce dall'utero di Dio padre. Eh, Gesù nasce dall'utero di Dio padre, dice Giovanni. Ecco allora come si mischiano le immagini, il femminile e il maschile, dove il femminile non è più visto come negatività. E allora c'è tutto un filone mistico che riprende questa bellezza del corpo femminile e della positività del corpo femminile che può essere una strada anche per avvicinarsi a Dio, che non può disprezzare disdegnare l'essere donna dal momento in cui poi Gesù si è incarnato in un corpo femminile. Allora ecco che abbiamo le grandi anche proposte no? di, un, di un Gesù eh, con le mammelle, di un Gesù che allatta, c'è tante trasformazioni attraverso la mistica che è un percorso molto affascinante che io vi consiglio anche così, di non dico di leggere i testi perché sono anche molto difficili, ma la mistica e l'eresia in qualche maniera sono molto strette perché sono dei percorsi di libertà che vengono attraversati proprio perché si vuole superare i limiti dell'istituzione che per quanto fondamentale e necessaria in qualche maniera come dire imprigionano no? eh, l'esperienza, le, le, la spiritualità, lo stesso Dio e quindi cercano strade di un incontro che sia un incontro liberante è un incontro che sappia valorizzare eh, la propria persona, il proprio corpo, la propria bellezza che non è più allora nella chiave dell'esteriorità, ma è nella chiave di una luce che indica il, un rapporto d'amore che si è creato ed è un rapporto d'amore che poi viene condiviso co con gli altri per cui si cerca, si, si crea un circolo d'amore che è la rappresentazione poi stessa di Dio.